Buongiorno a tutti. Oggi parliamo della mira, ma non la mira come abbiamo già, abbiamo già parlato tantissime volte. Ma fisicamente, come si mira con la curva? Fisicamente. Se ne sentono di, di, tutti, di tutti i generi, di tutti i colori. In effetti, se vogliamo collimare, se vogliamo collimare qualcosa per, per ottenere una mira, quindi porre qualcosa che abbiamo sull'arco sul centro del bersaglio, poi ovviamente con lo string eh, provochiamo la torsione dell'arco per avere la giusta parabola per raggiungere il nostro, il nostro centro. Ma co con cosa possiamo mirare? Possiamo mirare con la punta del bottone? Possiamo mirare con la punta del resto? Possiamo mirare col piatto della finestra? cioè, non dobbiamo modificare assolutamente nulla per quanto riguarda la struttura dell'arco, possiamo avere dei segni su questa parte dell'arco, assolutamente, ma abbiamo un sacco di riferimenti eh, fissi sul, sul, sul nostro arco che sono comunque eh, accessori standard, accessori permessi per quanto riguarda l'arco nudo e possiamo utilizzarli. Ma possiamo utilizzare, è conveniente utilizzare questi, questi accessori? Mm, sì e no, sì e no. Uh, Beiter, ad esempio fa un bellissimo rest che sembra proprio un mirino. Eh, è un rest fissa, un rest in plastica, fatto proprio da Biter, che permette proprio di avere una punta per essere utilizzata come un vero e proprio mirino. Io l'ho utilizzata, eh, non ne sono rimasto soddisfatto e preferisco andare comunque sul tradizionale e cioè mirare con la punta della freccia ho provato tutti i metodi possibili e alla fine, alla fine utilizzare la punta della freccia è sempre la cosa migliore perché la cosa migliore? perché la gestione della mira con l'arco nudo deve essere una gestione della mira che non attua una vera e propria collimazione perché se noi utilizziamo una vera e propria collimazione con l'arco nudo eh, non va bene, duriamo pochissimo e, e non siamo precisi. È proprio il contrario, l'abbiamo già visto in tantissimi video, se noi collimiamo non siamo precisi, se noi collimiamo non siamo precisi, non ci conviene collimare, ci conviene mettere a fuoco il centro del bersaglio e utilizzare una parte dell'arco permessa ovviamente per gestire la nostra mira. Ci conviene tantissimo gestirla con la punta della freccia, mantenere la punta della freccia sfocata, la vediamo, eh, la, vediamo la percepiamo, la... sappiamo che è in quel posto in... della nostra comfort zone, è in quel posto preciso, sempre tutte le volte cerchiamo di tenerlo lì. Non cerchiamo di tenerlo fermo, ma è lì noi abbiamo a fuoco solo il centro del bersaglio, la punta ci serve solo come riferimento. Allora, poi sfattiamo un altro mito, sfattiamo un altro mito. Non è che avere punte più lunghe o punte più corte varia la nostra mira, non la varia per niente, la varia di pochissimo, lasciamo, lasciamo stare queste chimere. Noi quando siamo, quando siamo in mira utilizziamo la punta della freccia per gestire la nostra mira, non per colibare, per gestire la nostra mira, mi raccomando. Un'altra cosa da dire è che occorre che la cocca sia sulla perpendicolare della pupilla, non deve essere a lato, non deve essere a lato, deve essere sulla perpendicolare. della pupilla. Questo per gestire la mira a tutte le distanze, da 5 a 50 metri, in modo inequivocabile. Dopodiché quando andiamo in mira, guardiamo il centro del bersaglio, percepiamo la punta della freccia così come dice Ombardino nel suo tiro istintivo, in visione periferica. Dobbiamo sempre vederla a lato, ma utilizziamo la punta della freccia. Utilizziamo la punta della freccia e soprattutto, e soprattutto non collimiamo con la punta della freccia e non manteniamola sul centro del bersaglio fino all'ancoraggio, per non rilasciare. Però non rilasciano disastroso, noi non dobbiamo iniziare con la collimazione, dobbiamo guardare il nostro bersaglio, dobbiamo guardare il nostro bersaglio, guardare il nostro bersaglio, la punta fluttuerà, fluttuerà, fluttuerà, fluttuerà fino a fermarsi, siamo sempre sul centro del bersaglio e la freccia parte e va bene. Utilizziamo la punta della freccia, ma la dobbiamo utilizzare in questo modo, in un modo intelligente, senza collimazione, senza andare a cercare una collimazione fine. La dobbiamo percepire, la mira deve accadere, deve accadere, ma noi dobbiamo vederla alla punta della freccia, la dobbiamo vedere, scegliamoci un punto che ci è comodo, che è nella nostra comfort zone della gestione della mira, ma utilizziamo la punta della freccia. Ok.